Sai che ogni mezz'ora bevo un bicchiere d'acqua? E allora... Eh, allora le bevo due. <ride> Vorrei un hamburger e delle patatine, grazie. Ma guardi che siamo in biblioteca. Ah, mi scusi. Vorrei un hamburger e delle patatine, grazie. <ride> il suo aspetto non mi piace per niente. Perché lei invece pensa forse di essere bello? <ride> non si preoccupi per il dolore alla gamba. È l'età può essere. L'altra gamba ha la stessa età, eppure non mi fa male. Ho inventato un giubbotto che va bene per tutte le stagioni. E come hai fatto? Quando fa caldo, basta toglierlo. Senti, ma secondo te, quando moriremo? Quando ucciso il Romolo. Se io mi nutro, tutti nutri ed egli si nutre, perché Frank si natra? Sul nostro menù ci trova quasi tutto. È vero, Me ne può portare uno più pulito? Dimmi Goku, come si formano i venti? Sommando due decine Luigi, che cosa è il cubo? È facile, è un abitante di Cuba